Grazie, bentornati in un nuovo video, sono appena tornata a casa, ho fatto la spesa e mi è venuto in mente di fare come Paolo di Paolo Channel eh, che fa gli svuot a spesa. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato questa sera. La mia spesa ehm, comprende gli ingredienti per fare i pranzi, le cene da qua a sabato, eh, perché poi sabato andrò a prendere cose fresche. Io prediligo prendere sempre cose fresche. Eh, ho speso 70 a 7 euro e, tra l'altro sono un po' uh, così perché secondo me è se lunga, ha stra aumentato i prezzi ma vedo che è una cosa generica uh, e la qualità si è un po' abbassata però vabbè uh, io ce l'ho vicino a casa quindi di solito prediligo andare lì Um, adesso mi sto attrezzando perché ho scoperto un'azienda agricola qua vicino a casa e sabato andrò in spedizione uh, a vedere che cosa um, cioè da frutta e la verdura che vendono com'è ma sembra veramente buona almeno leggendo le recensioni quindi andrò in missione perché veramente voglio mangiare um, un po' più consapevolmente in maniera più sana ma bando alle ciance questo è lo scontrino come vedete sono andata ad essere lunga buttiamolo via, 77 euro ragazzi, ho praticamente preso solo della verdura, cioè, vabbè, adesso vi faccio vedere, comunque, altra cosa, scusate, mi sono un po' sfatta, ma qui a Milano fa un caldo pazzesco oggi, veramente, fatemi sapere se anche da voi è così caldo, veramente, da noi ci sono 35 gradi, ma percepiti 96 Vabbè, non perdo più tempo. Vi faccio vedere che cosa ho preso e vi spiego quali ricette farò. Ed ecco qui il mio sacchettone pieno di roba. Allora, in questo sacchetto ci sono dentro i pranzi e le cene, gli ingredienti per i pranzi e le cene da qui a sabato, perché poi sabato tornerò a fare la spesa. Sapete che a me piace prendere cose sempre fresche. Eh, e quindi eh, vi faccio vedere a che cosa le abbino, che cosa ci faccio, così magari vi do anche qualche idea su qualche eh, pranzo o cena che può essere un pochino più sana, non necessariamente dietetica, eh, però sappiate che eh, anche in dieta si può ogni tanto sgarrare, non è vero che bisogna patire la fame, e la prova sono io che ho perso 14 kg. Allora, partiamo dalle cose non commestibili, questo è un quadernino che ho trovato, l'ho trovato carinissimo, è un quadernino puntinato, quindi per fare il bullet journal, ma mi piace prima di tutto perché è tutta può e sapete che io ho una passione per i può, sfegatata, e, e poi ha questa frase incoraggiante, gioisci delle piccole cose, questo lo tengo a casa per segnare i miei progressi, sapete che oltre alla dieta io ho iniziato un percorso proprio di benessere, di mindfulness, di consapevolezza, insomma di una via verso il minimalismo anche perché mi sto liberando di cose che non uso più e eh, non mi servono più e di sentimenti anche che non uso più e non mi servono più e quindi voglio scrivere qui i miei progressi ovviamente prima lo facevo sulla mia agendina verde quella che avete visto già in parecchi video però eh, adesso non la faccio più perché cioè nel senso la tengo sempre per le cose basilari però non mi ci sta più la roba perché ho acquisito talmente tante abitudini che alla fine non, uh, non mi spessa, non mi basta lo spazio. E allora ho pensato di riportarlo qua. Questo quadernino lo aggiornerò alla mattina e alla sera e lo lascerò a casa in modo così da tener segno sia dei trattamenti di skincare che io faccio, delle maschere che ho fatto, del workout che ho fatto ogni giorno. Quando faccio il riposo e di ciò che mangio, questo sostanzialmente è sostanzialmente quello che voglio fare. Più i miei progressi a livello di meditazione, di consapevolezza. E quindi poi magari non so, ve lo farò vedere un giorno o un domani. Poi ho preso la settimana in mistica. a noi piace tenere allenato il cervello, e adoriamo farlo. In particolare io adoro questo: le parole crociate senza schema. Eccole qua. Mm, mi fanno impazzire e quindi niente voi la fate la settimana mistica? vi piace? io e Fabri la facciamo, lui ha appena iniziato in realtà perché non ha tanto l'abitudine, a me invece d'estate piace, è una cosa che mi rilassa mi piace farla, soprattutto nelle sere in cui non riesco a dormire, come in questo periodo sapete che sto dormendo poco per varie traversie e quindi mi torna utile fare la settimana mistica. ma passiamo al cibo 77 euro di roba ragazzi qua eh allora, adesso vi faccio vedere vi spiego man mano che cosa cucinerò in questi giorni, magari vi, vi do qualche idea. Eh, spero di riuscire a darvi qualche idea, insomma. Vabbè, partiamo dalle cose non salutare, tipo le tocaccine che vedete sono già state aperte, eh, perché me ne sono mangiate due <ride> per merenda però ragazzi oggi ho mangiato mezzo melone e 90 grammi di prosciutto sgrassato, prosciutto crudo ovviamente, e quindi eh, avevo fame per merenda, siccome non avevo voglia di tirar fuori la frutta, eh, ho mangiato due e mi sono premiata. Cosa faccio? Allora di solito, queste se le porta mia figlia come merenda a scuola, quindi io di solito al sabato le prendo, le surgelo due a due nei sacchettini della um, IKEA e lei se le porta come merenda quindi le tiro fuori la sera prima e il giorno dopo se le porta come merenda a scuola sono state avvallate dalla nutrizionista <ride> perché lei è sportiva poi ho preso il pane allora in casa mia il pane io non lo potrei anche vivere senza non sono una grande mangiola di pane mio marito ne va pazzo eh, questo ci dura circa 3-4 giorni io lo metto nel sacchetto apposito e verso il quarto giorno, il terzo quarto giorno quando è proprio un pochino di gomma e rimbalza lo metto in forno a riprendersi a forno basso sta pane. e noi con questo ci facciamo le colazioni perché io spesso magari faccio una fettina di pane con la marmellata frutta fresca e il caffè, il tè un succo, che, il succo per il succo di frutta io intendo eh, il frullato scusate perché io non, non bevo succhi di frutta confezionati ehm, ma me lo faccio fresco io alla mattina e quindi di solito questa è una delle, colazi delle tante colazioni che faccio poi sapete che io vario sempre una cosa fondamentale ragazzi se siete a regime alimentare ridotto come me variate tanto ciò che mangiate e mangiate colorato perché sennò ragazzi vi deprimete <ride> poi allora cosa ho preso innanzitutto i mirtilli questi sono i protagonisti assoluti della mia estate la frutta di bosco i ehm, frutti di bosco allora, i mirtilli io li utilizzerò questa settimana per due ricette. Il primo è un risotto con timo fresco e eh, roviola di capra, eh, che uso per mantecare al posto del parmigiano. Um, I mirtilli sono ricchi di... Eh, flav flavonoidi, credo che si dicano, flavoni, flavonoidi, una roba del genere, non mi ricordo mai come si chiamano, <ride> dopo ve me lo metto nell'info box, eh, e fanno benissimo, soprattutto sono alleati delle nostre vene, del sistema circolatorio, ehm, e fanno benissimo le nostre gambe. Eh, io li utilizzo appunto a parte che li faccio il frullato la mattina ehm, li utilizzerò nello specifico domani mattina a colazione per fare l'overnight oatmeal con l'avena e, e adesso poi vi spiego come farla e eh, appunto per questo risotto ma saranno anche parte di un'insalata che mi porterò domani con lamponi, more eh, rucola, eh, valeriana e feta una bella insalatona quindi ho preso due scatole di mirtilli due perché appunto io ne mangio a chili durante l'estate questa è la famosa robiolina di capra che con il timo fresco eh, utilizzerò per fare il risotto domani sera quindi sarà la nostra cena di domani sera eh, questo qui lo utilizzerò il timo anche per il salmone al cartoccio che farò stasera eh, con eh, zucchine e pomodorini mentre la robiolina la dividerò anche lei perché appunto farò un risotto con i mirtilli e, no scusate, questa la uso intera nel risotto con i mirtilli e <ride> timo poi come vi dicevo i lamponi che saranno parte della mia eh, del frullato che berrò domani mattina ma anche della mia insalata e da qualche parte ci saranno anche le more ah, eccole qua, le more -da. poi sempre con i mirtilli ecco qua l'avena questa è una colazione bomba allora si chiama overnight Oatmeal. praticamente si eh, mette in ammollo nello yogurt o in una bevanda vegetale l'avena la sera prima e poi la si mangia il giorno dopo con frutta fresca perché diventa una specie di budino io cosa farò? salterò i mirtilli in una padellina e poi li con un pochino di acqua dopodiché li frullo e li aggiungo allo yogurt bianco perché sapete che eh, io mi faccio lo yogurt quello bianco classico però se non avete voglia di fare questo passaggio, potete tranquillamente prendere uno yogurt ai mirtilli, senza problemi. Mettete, fate uno strato di, ehm, con eh, avena e mh, la mischiate allo yogurt, fate questo strato di avena, yogurt e chia, un cucchiaino di chia, di semi di chia, e la lasciate tutta la notte, quindi lo fate la notte prima, per mangiarlo la mattina dopo, poi la mattina eh, guarnirete con mirtilli freschi e qualche noce, e voilà, il gioco è fatto, un'ottima colazione super sostanziosa, solo per gente furba, no scherzo, <ride> no però fa bene, è buona, tra l'altro l'avena è un'ottima fonte di proteine e fibre, ricordatevelo che fa benissimo, e soprattutto ha pochissime calorie riempie come pochi, poi rucola, la rucola sarà fatta insieme alla valeriana delle mie insalate che saranno due questa settimana, la prima con more, mirtilli, lamponi e feta e l'altra sarà con pesca e feta. perché io la fetta la divido, quindi ho preso due buste di insalata, la fetta di cui vi ho accennato, sto stanno sudando un po' devo metterla in frigo. E appunto anche questa la divido perché io non la mangio mica tutta, di solito ci faccio tre pasti. La feta per me è, è un evergreen dell'estate dell perché io la metto ovunque. Faccio insalate con l'anguria, col melone, cioè abbinata alla frutta, al dolce della frutta, l'aspro della feta, fa benissimo. Allora... Non è light, lo so che non è light, non l'ho trovata oggi e quindi ho trovato questo, ho preso questa, se no io di solito prendo il panettino light eh, per contenere le, le calorie poi ho preso del salmone, questa sarà la nostra cena di stasera come vi dicevo farò un cartoccio di salmone con verdure quindi con zucchine, eh, pomodori e non so che altro perché non mi ricordo la ricetta e il timo, quindi un po' di erbe aromatiche chiuderò nel cartoccio e sfiderò il caldo, la canicola di oggi e attaccherò il forno perché il cartoccio si fa solo il forno erba cipollina, che questa fa parte delle erbe aromatiche eh, per il mio salmoncino poi che cos'altro la ricottina la ricottina anche questa la divido farà parte della colazione e eh, praticamente eh, farò una crema con miele ricotta e che condirò con frutta secca e eh, frutta fresca quindi penso le pesche in questo caso se mi girano ancora il lampone che ci schiafferò dentro quelli Uh, sicuramente ci metterò un pochino di avena anche perché così dà più consistenza è una cosa ottima dopodiché la ricotta che mi avanza io andrò a fare un altro risotto o il farro forse più, più il farro che il risotto farro orzo adesso non so quale cereale un cereale uh, con una crema di uh, spinaci e anche qui al posto di usare il parmigiano utilizzerò la ricotta che comunque ha un apporto calorico inferiore uh, questa non è che abbia un apporto calorico inferiore perché contiene la panna, vedete? Siero di latte, crema di latte, la crema di latte è la parte grassa, però ultimamente non, si, non riesco a trovare la ricotta senza crema di latte, quindi me la faccio andare bene. Poi mango, questa sarà parte invece della colazione di dopodomani mattina, quindi un, o dopo, dopo domani mattina, insomma anche questa sarà una colazione e farò uno smoothie con mezzo mango con la banana che è qua. questa è la mia lista della spesa e, e quindi farò questo smoothie con la banana e poi parte alla grande la grande e la chia io metto sempre i semi di chia che eh, faccio ammollare nell'acqua, nell mettetelo almeno un quarto d'ora, 20 minuti nell'acqua. Un cucchiaio di semi di chia in un bicchiere d'acqua si formerà una gelatina. A quel punto potrete consumarli perché i semi di chia eh, provocano cioè, tendono a ciucciare i liquidi nel corpo, quindi possono essere deleteri se usati in impropriamente. Poi ho comprato della quinoa e anche questa la utilizzerò per una ricetta ma non mi ricordo più quale adesso prendo il mio perché ve la sono scritta qui ah qui no al pesto di rucola quindi torna in ballo la rucola e anche questa sarà un pranzo barra cena i pomodorini ho preso che faranno parte del uh, cartoccio di stasera ma poi li schiaffo anche nelle insalate noci, la frutta secca da me non manca mai io ho preso queste qua, noci sglesiate bio e i fagiolini che adesso farò le sale le pesche tabacchiere o tabacchine come le chiamo io io le adoro queste pesche, sono dolcissime poi ho preso della farina zero perché sto facendo il lievito sapete che Bernie ha, ha iniziato si è finalmente alzata e quindi devo nutrirla Aglio, che da me non manca mai, delle zucchine, queste saranno parte della cena di stasera ma finiranno anche dentro nella quinoa, delle nocciole sgusciate e l'avocado, anche questo sarà parte di una qualche insalata e di una colazione, perché ho, eh, aspettate che guardo un bambino bigino, perché io sapete che mi programmo le cose e me le segno? e ovviamente adesso che mi serve non so più dove l'ho messo so, vediamo un po' uh, pam pam pam pam pam pam pam pam sì, no lo smoothie con uh, uh, avocado, mango e banana vabbè insomma comunque fa parte di qualche ricetta anche lui e infine la marmellata io prendo questa qua di uh, fragole bio Ehm, che contiene pochissimi zuccheri come vedete il primo ingrediente sono le fragole eh, e questa è stata la mia spesa anche la marmellata ovviamente farà parte della colazione ecco qua, adesso vado a mettere tutto in frigo dopodiché inizio a lavare le verdure e a, a cuocere quello che devo cuocere perché se no non riesco io spero che... Mh, di avervi dato qualche idea, fatemi sapere, magari vi scrivo nell'info box sotto le ricette di cui vi ho parlato, così potete farle anche voi, Tuttavia, se volete cercarle, le trovate su Cucina Naturale, perché io consulto sempre quel sito, mi piace molto, ha tantissime idee fresche, e voilà, vi saluto, un bacio, ciao!